Buonasera, a tutti, Buonasera benvenuti a tutti e bentornati in questo nuovo, in questo episodio, nuovo episodio di Minecraft, il, Minecraft, il ventesimo. Ventissimo. Allora, eh, ho detto nel scorso episodio <ride> che... Non è proprio. <ride> allora, vi ho detto nel scorso episodio che interrompevo le... i video, ma a quanto pare non è stato così perché volevo oggi in questo episodio... Uh, ovviamente sempre in modalità creative Che la uso per recuperare tutto quello perso Farvi vedere cosa ho fatto nel giro di oggi Praticamente nel giro di mezz'ora neanche E cosa andremo a fare Praticamente oggi andremo a ricostruire il. In pratica mezz'ora in creative equivale a una settimana e mezza di esatto. survival Esatto E praticamente andiamo subito a vedere E in più ci sarà anche una... Faremo anche un, una sorta di... Faremo anche una sorta di, di questionario, questionario. e vorremmo capire quale serie eh, portare oltre a Minecraft. Ok, eccoci qua. Sì, o no? sì eh, vediamo. Intanto. Diteci nei commenti un'altra serie che vi piacerebbe vedere. Pensavamo a Pokémon Go, magari. Esatto, oppure Boss. Oppure, intanto eh, la no uscirà la nuova serie prossimamente del TG della nuova serie, del esatto. te nuovo telegiornale no, TG. Esatto. TG e qua ci affronteranno tematiche per il sociale per la natura per eh, diciamo avvenimenti cosa ne pensiamo e andremo anche con uscite sul campo addirittura esatto andremo Ma proprio sul campo perché eravamo in un campo l'ultima volta esatto quindi <ride> sappiate che andremo a indagare sono rimasti a indagare tantissime eh, sappiamo la cosa allora, il sacro il sì, esattamente <ride> è, è allora come vedete qua ho ricostruito praticamente e ho finito di, differenza della prima volta la vetrata sono anche riuscito a finire e ho iniziato a fare la base per il ponte non è una logica quella vetrata lì eccola qua abbiamo finito come vedete la base per le scale quindi si vola su allora quella qui. vetrata lì non ha un tetto questo è il tetto? Ah, quello è il tetto, il tetto tetto a vetro si sì. ah. è proprio simile dai poi una ah, di... quasi uguale un'altra differenza ho ampliato ho aggiunto un'altra stanza qua sotto, sotto perché... se vi ricordate c'era solo la scala c'era e... solo scala e, e una, e una e crash una... box qua, ah, qua. e qua c'è ancora è rimasta fedele e allora ne ho approfittato perché non mi ricordavo più il livello allora ne ho approfittato ho ricavato un'altra stanza poi ho ricavato questa stanza come prima come vedete è uguale manca, Devo, manca solo l'acqua sì, lì sì. e la cosa qua ma ho deciso di toglierla per adesso poi ho messo l'incudine qua e qua dietro ovviamente c'è anche la stanza risistemata con sinistra l'incudine centrale caso, laterale, pozioni. Caso? Sì, a caso, è roba che. non so come invece. E c'è anche la. Qua cosa... sopra c'è la libreria, roba del genere. Ma cosa? La... La sta... Le varie stanze con i libri incentati. Le stanze con i libri incentati, ho già cominciato a fare i piani. Adesso aspettate. Ah, ma non sono. No, no, ho cominciato ma. Di solito c'è so... la solita mucca alpinista. L'hai visto. Sì, esatto, è sempre là. <ride> Eccola qua, aspettate ecco da qui come, come vedete ho appena cominciato un, ah, po un, un, un pochino qua e quindi no mi sono dimenticato c'è il tetto adesso poi un'altra cosa che pensavo più di fare lì, con luce. Cioè, più, entra molto più luce esatto. un'altra cosa che pensavo di fare da qualche parte ovunque nei punti dove arrivo comunque perché siccome poi userò l'elitra pensavo di fare tipo una serie di piste di atterraggio che tipo tutte le lucette che tipo noi arriviamo, curia, vi, viriamo, arriviamo, scendiamo sulla pista e atterriamo. Hai già provata? No, però ecco qua, tipo così. Quindi. Ah, delle piste di atterraggio. Sì, esatto, quando avevo detto litro. che volevi fare anche un locale. Eccolo adesso. qua, avete sentito si è mosso un pistone e ci ha dato la canna da zucchero. <ride> La farm di materiale per le torte di zucca <ride> Con la gallina che depone le uova Poi qua sotto dentro c'è la cosa delle zucche Per le zucche E la canna da zucchero Per fare lo zucchero appunto la torta si fa fa la Torte di zucca C'è la torta di zucca, torta ah, di zucca. Certo. Quindi oggi Allora subito facciamo una roba Guardate Allora ci prendiamo una cesta Per i miss e Facciamo anche la pista d'atterraggio forse Forse sì Allora ci serve allora. Una cesta mm. Poi abbiamo bisogno di Vabbè dei, dei blocchi a caso Abbiamo bisogno di eh, Questa baule trappola non serve Abbiamo bisogno di un blocco di redstone Guardate nuove ricette sbloccate Poi delle gelatine Poi ci servirebbe degli osservatori E dei pistoni Non mi ricordo se normali o sticky Sticky mi pare Dei pistoni sticky sì. Che dobbiamo trovare da qualche parte guardate qua c'è anche la mia testa del mio mino che mi metto la mia eh, stessa no. testa allora lì abbiamo le name questa sotto, è no, pozio... la prima la prima pozione prima pozione un pollo d'acqua prima quell'altra soffio sì, di drago tra... non lo so Mai visto. questa parte mia nuova legno della giungla di quercia scura, c'è anche ah, la quercia scura, non l'hai mai fatta? Mai visto quercia scura. Allora dobbiamo trovare. C'è lì sopra per... No, ma è solo redstone. È saltato ah, è l'unica giusta. Ok, ci abbiamo degli sticky piston. Poi avremo bisogno di un blocco di redstone, ce l'abbiamo. Una leva, anche due, cosa stiamo facendo? E dovremmo esserci. Allora, io ho deciso di farlo dove era nel punto originale, quindi qua. Cosa? Eh, adesso scoprirete eh, Se mi ricordo come uh, si fa Allora posizioniamo facciamo così bene. Uno, un blocco qua Facciamo due Se non sbaglio Poi abbiamo bisogno uh, Di Aspettate Che salgo abbiamo bisogno di uh, Un osservatore che guarda in qua Non, non guarda sì. <ride> E un osservatore che guarda in qua come vedete abbiamo questo qua Poi avremo bisogno di cosa c'è? Cosa è c'è? Abbiamo bisogno Qua su, su. abbiamo bisogno di uno sticky piston Eccolo lì come vedete è partito con successo Questo poi dobbiamo mettere una leva qua Ok, l'abbiamo bloccato così, ora ci serve una cosa slime qua. E poi dobbiamo fare una, due, tre, per la lunghezza che vogliamo. Ah, mm. ma è coso di rotaie. Quindi, esatto. Ma guarda che viene le botta. <ride> no, che bel freddo allora questa qui è così avremo bisogno di tante cose tante tanti hopper noi faremo una roba del genere porteremo faremo così allora uno per qua vediamo se uno per qui poi facciamo uno per qua sarà giunta facciamo tutto un sistema di hopper praticamente uh. collegati alle ceste in maniera casuale perché tanto comunque andranno lo stesso a riempire gli, le rotaie di rotaie qualche cesta sicuramente verrà riempita quindi sappiamo noi con certezza che una cesta almeno di tutto si riempie quindi questo qua così ecco fatto questo è il sistema di hopper tu guarda il primo che vuole eh, sparisci bravo Ok ora dobbiamo fare il sistema di acqua Per fare il sistema di acqua come si fa? Allora intanto Blocchiamo Il passaggio All'acqua Quindi Materiale Io lo faccio in legno Ho deciso lo facciamo In legno facciamo tipo una casetta di montagna No una Facciamo in legno scuro Ah si è attivato Si è attivato il pistone di quello là Quindi probabilmente c'è o una canna da zucchero o qualcosa. Che figata la zucca che ti dà Tutti i materiali per la sì, Puoi infatti... vedere dentro certo? eh, Due canne da zucchero Semplicemente c'è una serie di pistoni Che spostano qua con un comparatore Che appena rilevano che c'è un Cambiamento di cose Di come si chiama adesso non mi viene Puoi far vedere come mi interessa in camera? Ti giuro fuori dai non, non so come fare quella roba lì del comparatore so. Fuori è... oh. Ma neanche, Io... fuori neanche fuori. Ne. Me li metto con le uova che così sono sicuro di trovarne uno potenzi... potentissimo e li trovo tutti di coglioni Ok Abbiamo chiuso qui Sparisci dalla mia vista No qua Porca miseria. danni. Ok, qua dovrò mettere degli slab perché sennò non si aprono, ma li metterò su. Ma quelle. Ah, no. quelle tramogge lì non sono in più quelle esterne. No, queste qua perché una porta una e una porta l'altro in caso di emergenza. Quindi poi andiamo a prendere un secchio di acqua. Che adesso vediamo subito come. Aspettate, scusate che. Allora. di noi ci sono i fiori in teoria Aspettate volevo prendere un attimo Prima un paio di slab Per fare Il contorno qua comunque. Certo che tutti gli episodi fermo de notte Sì, è sempre de notte dire. Sempre Cioè non è possibile Quanto miseria cioè, Non so se vi, si... cioè, vi siete resi conto Che non c'è niente Non si riesce È una legge di minecraft Mettetelo in testa Leggi di Minecraft che secondo il coso non può essere fatto Dopo de un tot di tempo non può essere fatto la cosa Di cosa? Cioè di, di giorno dopo un tot di tempo devi per forza farlo di notte Quindi, Ok ah. Passiamo da qua Prendiamoci il famoso secchiello d'acqua che lo troveremo qua da qualche parte Allora bla bla bla bla bla. Eh? Secchiello di acqua e di lava dovremmo esserci quasi qua ci sono tutte le nostre belle ovetti pozioncine i secchielli non se ne vedono ci sono anche i dischi musicali questi qua non sono mai riuscito a prenderli li metterò su e li proverò ad ascoltare magari sono anche belli Ma sentite. sentite neanche io dopo se mai proviamo io non so dove si trovano i secchi con la lava non nel una cosa allora ta ta ta ta dovrebbero essere qua quindi mmm eccolo qua secchio con la lava a posto lo stick pista quindi ora ci prendiamo un secchio tra l'altro entrate tutto si sì, si sì, vabbè vedi come fai che è successo? Ok, come vedete non, non è abbastanza, quindi noi... Ovviamente, andiamo qua. Guarda ancora un altro avanti. Proprio di uno. Eccole. Guarda quell'acqua lì. Ah. Ah. Ora dai, vai. Ok. Ora facciamo mh, un ovviamente sì, un tetto per evitare che schizzi fuori la roba e la facciamo in vetro blu perché... Eh... baita di montagna esatto, baita di montagna col vetro blu <ride> no, la raggiungerà ascolta, vabbè, che si vede però... Uh, apri la porta, va là yeah. Boh, no. ok, te mi ha fatto schizzare tutto, ma vabbè. Ok, buono, ora allora, basta fare un bordino leggero proprio per evitare che la roba schizzi fuori. Ora lo facciamo anche di qua, buona, una roba proprio leggera proprio. Poi comunque andrò a chiudere il tutto, e farò una pedana di accesso dall'esterno, probabilmente ok ora proviamo Perfetto. come vedete funziona c'è qualcosa che ci rimane sopra ma per quello, sì, che, cosa si potrebbe fare? Per quello che rimane sopra è, è misura minore e cosa si potrebbe fare? si potrebbe mettere oltre a quelle rotaie lì anche le altre rotaie come vedete qua o oh no? stacca a profusione oh no. Devo sì. mettere mm. anche gli altri tipi di rotaia, ma esatto. sempre sulla stessa strada. La cesta in fondo non la prende perché eh... prendiamo un po' i binari attivatori e un po' di questi. Ma se metti di lato altri stichietisti, cioè, la stessa roba, se li metti di lato, non credo. Non si può attivarlo da, da fuori. Eh, da fuori non ho niente, qua metterò una porta con una passerella che mi dà accesso. Ah guardate qua quanta roba rimane eh, sopra, rimane sopra. Vabbè. ma per quello si può optare in teoria ovviando con uno slab in teoria dovrebbe rimbalzare la roba e cadere quindi noi proviamo a metterci una bellissima slab di quarzo posto del... vero. e dovrebbe in teoria la, la roba rimbalzare però non rimane attaccata perché non me lo permette di attaccare ah, eccolo qua ma riesci a mettere altri blocchi eh, di slime attaccati a quelli lì sotto in teoria si sì. ecco fatto ora proviamo a vedere cosa succede non così Magari. mi rimane molto di più sotto rimane sopra, no, guardate no, no, no. anzi cos'è sto bug? no, oh, fermarlo fermati andiamo Mi pare che ce ne mm. siano rimaste come il primo si sì. è cambiato tanto però è bello con lo slab sopra fa figura mm.